Ciao! Anche a te ti si scarica velocemente la batteria del telefono oppure hai pochi giga nella tua offerta? Ecco come fare per evitare questo problema. Andiamo sulla applicazione di Google Maps in quanto è collegata con Pokémon Go. Dal menu andiamo su Aree Offline e da qui possiamo scaricare le aree che più frequentiamo. Così quando ci sarà da caricarle noi utilizzeremo i dati in locale. Quindi scegliamo un'area, più sarà grande quest'area e più mega necessiteremo. Quindi andiamo sulla Corsica, perché noi siamo dalla Corsica, e schiacciamo Download. A questo punto mi scaricherà fino a 1,725 725 ma se io zoomo, 300 MB, 225, 175 MB, e probabilmente saranno soltanto 30 MB, quindi Download. E a questo punto ci ritroviamo in questa situazione, Area Offline, e sarà tutto sincronizzato. Quindi noi semplicemente entreremo su... Pokémon GO e la mappa sarà già pronta. Questo tips è stato offerto da Francesco Yoshigobo grazie all'oke che mi ha fatto scoprire questa cosina. Quindi date un anche a lui. Ciao!